Dottoressa Bena, perché ci troviamo proprio in questi giorni a riparlare di SPOT? Beh, perché proprio in questi giorni hanno preso avvio i prelievi della seconda fase, la cosiddetta fase T2 del programma di biomonitoraggio che il progetto SPOT eh, ha programmato eh, che riguarda i residenti nella zona vicino all'inceneritore. Eh, si tratta appunto della cosiddetta fase T2, come forse qualcuno di voi ricorda, eh, nel 2013, a giugno del 2013 è stato fatto un primo prelievo prima dell'entrata in funzione del termovalorizzatore, a giugno del 2014 è stato fatto un primo controllo, adesso siamo nel 2016 e è previsto il secondo controllo. Ci ricorda brevemente lo scopo di questa attività? Dunque SPOT è un sistema di sorveglianza che ha come obiettivo principale quello di valutare l'eventuale le, le insorgenza di effetti avversi per la salute nella popolazione residente nei pressi del termovalorizzatore di Torino. Eh, la linea di biomonitoraggio che prevede la raccolta di fluidi biologici ha l'obiettivo di misurare proprio all'interno del corpo umano la presenza di sostanze inquinanti eventuale presenza di sostanze inquinanti, e devo dire che questo ci permette di valutare quella che è la somma di più vie di esposizione, per esempio l'esposizione per via aerea piuttosto che per via alimentare. E quante persone sono coinvolte nel biomonitoraggio? Dunque sono previsti prelievi per 200 persone nei residenti nei comuni di Rivoli, Rivalta, Beinasco, Orbassano, Collegno che sono i comuni più vicini al termovalorizzatore e questi eh, verranno invitati al poliambulatorio di Grugliasco. Eh, altre 200 persone sono invece residenti a Torino nella circoscrizione 9, saranno invitati presso il poliambulatorio di Via Farinelli a Torino, in più sempre presso il poliambulatorio di Grugliasco ehm, saranno invitati un, un piccolo gruppo di allevatori la cui azienda agricola è nei pressi del termovalorizzatore. C'è poi tutto un programma che riguarda anche i lavoratori dell'impianto che non sono coinvolti per lo più in questo periodo. Grazie, dottoressa. Vediamo ora cosa succede quando una persona si presenta a effettuare prelievi per il programma SPOT. Eh, buongiorno, sono Enrico Procopio, medico dell'ASL TOTRE e cercherò di illustrare brevemente il percorso dedicato ai soggetti reclutati per lo studio Spot, soggetti residenti nell'aslico 3 e agli allevatori della zona. Le persone vengono accettate in questo locale e eh, in, per prima cosa quello che eh, procediamo a fare è la raccolta del consenso informato su quello che andremo a fare per il resto della giornata. Facciamo la verifica anagrafica e consegniamo loro due provette per la raccolta estemporanea delle urine che devono essere eh, raccolte appunto nella, nel corso eh, della mattinata. Inoltre ehm, raccogliamo il questionario auto compilato, il questionario. Sulla, sulla, eh, sulla, sulla dieta, sull'alimentazione effettuata nelle ultime 24 ore, nell'ultima settimana e quindi le nostre persone procedono con il percorso dedicato e vanno nella, nella tappa successiva, che è quella delle misurazioni. Prego. Ci troviamo adesso nel locale dove vengono effettuate le misurazioni. In questo locale allora, persone, alle persone viene misurata la eh, pressione arteriosa con no, tre tipi di misurazioni diverse per poterne effettuare la media, vengono eh, effettuate altri. Tipi di misurazione tipo l'altezza e il peso per il calcolo del, dell'indice di massa eh, corporea e ehm, viene anche valutata, vengono anche valutate eh, sulle persone eh, se le, le presenze eventuali di, ehm, di tatuaggi questo perché l'eventuale ehm, presenza di metalli nell'organismo umano sono fortemente influenzate dalla presenza di tatuaggi Dopo, eh, dopodiché le, le persone vengono indirizzate eh, ad effettuare i prelievi. Le persone che hanno effettuato le misurazioni arrivano quindi nella sala prelievi vera e propria. In questa sala vengono effettuati i prelievi. Eh, voglio, eh, I prelievi consistono nella, nell eh, negli esami matochimici di base esami che studiano la funzionalità epatica tiroidea, esami di routine un certo numero di persone hanno, ha aderito all'esecuzione all della determinazione delle diossine e dei PCB per queste persone quindi ci sono delle provette aggiuntive e il totale delle provette per le persone che seguono eh, la determinazione delle diossine sono eh, il totale di 21 provette mentre per le altre persone eh, sono 11, 11 provette quindi come si può ben capire è un sequestro di sangue molto importante e per tale ragione abbiamo previsto di offrire loro una colazione eh, frugale che viene effettuata nell'altra stanza le persone dopo ehm, i prelievi eh, eseguono la spirometria utile ai fini della valutazione della funzionalità respiratoria. In questo studio uno specialista dell'ASO San Luigi di Orbassano esegue la spirometria che consiste in un esame della durata di circa 10-15 minuti per la valutazione appunto dei principali parametri respiratori. Ecco, l'ultima tappa del percorso dedicato uh, alle persone che uh, hanno partecipato a questo studio consiste nella somministrazione di un questionario. Il questionario vuole indagare uh, su molti aspetti, sulle abitudini alimentari, sugli stili di vita, sull'esposizione lavorativa, sull'esposizione a varie fonti di inquinamento. Eh, ma non solo, anche sul eh, si esegue una si patologica remota e prossima e altri uh, tipi di informazioni utili per la comprensione delle analisi. Come ultima cosa chiediamo alle persone di esprimere un giudizio eh, inerente alla qualità dei servizi erogati. Il questionario in forma anonima viene invocato in una urna situata all'interno eh, del del corridoio dove si eseguono tutte le operazioni. Dottor Procopio, quando saranno disponibili i risultati delle analisi? I primi risultati sono in genere disponibili dopo una quindicina di giorni dall'effettuazione dell'analisi e questi risultati vengono spediti a casa dei soggetti reclutati, mentre le analisi relative alla determinazione delle diossine, PCB o altri esami più complessi e non sono disponibili subito, ma eh, poiché vengono eseguiti dai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità occorre molto più tempo, quindi si aggira sull'ordine dei mesi o anche un anno. Dottor Procopio, la ringraziamo per la disponibilità. Grazie a lei.